Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ecco, che cosa ci puoi dire? Beh, innanzitutto eh, diciamo che è ancora presto a New York, sono le sette e mezzo del mattino, eh, quindi non abbiamo ancora tantissimi elementi per capire Chiaro. come andrà la giornata, anche se qualche segnale importante c'è. In Europa, lo stiamo vedendo, le borse si sono un pochino più tranquillizzate rispetto al crash di ieri. Che cosa prevede innanzitutto per oggi? Poi analizziamo la situazione nello specifico. Ma io direi che effettivamente oggi il grosso dato sarà sicuramente il dato sull'inflazione, questo sì. è estremamente importante, e questo verrà visto diciamo, come un segnale per la Federal Reserve, per che dovrà fare la settimana prossima. Ricordiamoci, qui siamo praticamente ossia, al campionato, ossia, alla Coppa dei Campioni delle Banche Centrali, abbiamo questa settimana la Banca Centrale Europea e poi avremo la settimana prossima diciamo, la Federal Reserve. Allora io credo che effettivamente a questo punto si focalizza dal punto di vista della politica convenzionale macroeconomica o monetaria su questa riunione chiaramente sul dato dell'inflazione che poi potrà seguire e servire da una sorta di segnale o di indicatore per la Federal Reserve e poi chiaramente l'andamento di questa crisi che è continua, di questa crisi che ha degli risvolti internazionali, di questa crisi che è l'intreccio di diverse crisi. Qui siamo nella crisi, nella crisi, nella crisi. Questo è praticamente ossia, come coloro che scrivono il romanzo di quelli che scrivono il romanzo. Qui il romanzo lo stiamo scrivendo ossia, un passo alla volta. Abbiamo visto chiaramente delle situazioni estremamente complesse, abbiamo visto molto trading che è, è stato sospeso, il che è una cosa molto rara negli Stati Uniti, noi ci vantiamo eh, eh, di avere mercati estremamente liquidi e dunque tutto un sistema che garantisce la liquidità su qualsiasi titolo in qualsiasi momento e questo chiaramente non lo stiamo vedendo con la sospensione di questi titoli, di queste banche regionali che sono prese delle botte veramente da crisi finanziaria. Qui stiamo vedendo, ossia una cosa estremamente importante, che vediamo il settore finanziario, che è nuovo sotto i riflettori, un settore finanziario che uno non si può semplificare, e io dico settore finanziario e non banche, perché qui chiaramente le ramificazioni sono molto più estese potenzialmente, perché qui il settore finanziario è molto vasto ed è articolato in diverse parti. Dunque non c'è solamente la sede con vari bank, o la signature, o quello sì. che può succedere su First Republic, ma c'è tutto anche il settore, chiaramente, del shadow banking, questo è molto importante anche, che sono questi datori di fondi, o agenti nel settore finanziario che non sono propriamente dette banche, ma che avendo anche in carico delle grosse esposizioni. Dunque qui è una situazione estremamente complessa, ossia noi stiamo passando da un'analisi microprudenziale del singolo istituto, a un'analisi macroprudenziale di qual è il legame tra il singolo istituto e la solidità non solo del sistema finanziario USA, ma anche dell'economia USA e in senso più lato di tutto ciò che può comportare per l'estero. E qui stiamo vedendo anche una specie di dramma di Morality play, o se di sermone, o se di che sta avendo luogo tra chi è responsabile di tutto questo macello. Ossia, ci sarà la Federal Reserve, tutti ah, ma la Federal Reserve che alza i tassi, ma la Federal Reserve dice: No, non siamo noi, siete voi che non sapete fare il risk management. Dunque, vediamo qui una cosa proprio a livello, come dici, di procedura penale, perché si stanno assegnando il ruolo tra il pubblico ministero e gli imputati. Chiarissimo, chiarissimo. E infatti, ecco, hai toccato un punto fondamentale, Gian, cioè se si tratta comunque eh, di un caso gestito male, che riguarda tra l'altro un mm. determinato settore, che è appunto quello eh, delle, delle start-up, del fintech e della Silicon Valley, yeah. o se questo caso è il primo campanello d'allarme che riguarda invece proprio la tenuta di un intero sistema a livello globale. E ti voglio far vedere eh, questo articolo del Sole 24 Ore a firma di Vito Lopez che parla ecco, di un rischio eh, a livello globale di un nuovo cigno nero. Da che parte stai Gian? Ecco, dalla parte di chi tenta più di rassicurare dicendo che è un caso isolato o invece eh, a secondi questa tesi secondo cui c'è il rischio invece proprio di un vero effetto domino a livello globale? Ma io direi che effettivamente faremo molta attenzione qui con i cigni neri, sì, qua ci sono i black swans sicuramente, ma la cosa più importante da vedere a questo punto è da cercare di capire è quali sono chiaramente le conseguenze per il sistema americano, se il sistema americano regge, perché il sistema americano deve reggere, se qui ci sono delle crepe nel sistema americano allora si salve chi può, secondo me è una sì, situazione molto complessa Perché poi chiaramente comincia anche lo scretolamento di tutto questo sistema dell'orogazione del credito, del funding anche dollars per altri paesi. Ricordiamoci quali sono i prossimi problemi cui deve far fronte Adesso, il sistema bancario internazionale. Uno, la possibilità che ci sia dal punto di vista classico macroeconomico una recessione, dunque un connamento dei crediti in sofferenza, per cui i non pagano, ce la fanno. Due, hanno anche in carico un altro rischio molto grosso che è l'oro, molte banche stranieri, in particolare, hanno agito da, diciamo così, second in line, ossia sostituti o proprio, diciamo così, praticamente coadiuvato l'operazione delle banche del, del Ministero del Tesoro nell'acquisto di questa enorme quantità di titoli di Stato che servirono per finanziare uno, chiaramente lo Stato durante. La crisi finanziaria e due anche a livello della pandemia. In coloro si trovano in carico adesso questi enormi, enormi, enormi importi di bonds che rendono assolutamente nulla. Allora, fin qui uno può dire chiaramente: ossia, this is ok, perché tanto qui la credit quality è estremamente alta e questi non falliscono. Si spera chiaramente. Però il problema diventa questo. Quello che sta facendo scaturire adesso questa crisi è il gran timore delle banche, che non è tanto il lento diciamo, si ammortizzare che in sofferenza non può fare più 50 anni e dunque diventa una scrittura contabile ma poi il fatto che non c'è liquidità i depositanti chiedono i soldi, io non li ho cash, devo vendere, devo realizzare, perdere, che pensavano almeno di realizzare, vado ad intaccare il capitale. Dunque qual è il vero problema qui? Il problema qui sarà effettivamente il momento del trapasso praticamente dire, dalla fase liquidità alla fase solvibilità mm -hmm. e questo è molto molto pericoloso è questo è quello che è successo negli Stati Uniti probabilmente a quello che potrebbe succedere dove improvvisamente sono gli istituti che dicono guarda io dal punto di vista del bilancio sono ok ma no, ma io non ti credo perché qui tu hai una situazione di usiamo, depositi o di una funding base che è estremamente fluida stai perdendo cash, tu perdi cash non puoi adempiere ai tuoi obblighi e tutto il resto. Perché stanno perdendo? Da dove è scaturito proprio tutto questo macello negli Stati Uniti? Qui bisogna capire una cosa estremamente importante, come funziona il sistema americano. Nel sistema americano innanzitutto i crediti, i depositi, sopra i 250 mila non sono coperti da questa assicurazione dello Stato. Finché io sì. ho 250 mila dollari in banca e sono FDIC insurer, Federal Deposit Insurance Corporation insurer, io posso dormire tranquillo perché faccio il affidamento al credit degli Stati Uniti d'America a quel punto. Però il problema diventa questo: cos'era il problema con queste banche? Qual è il problema di queste regional banks? Che il 95% dei depositi presso la Silicon Valley Bank non erano coperti dall'FDIC questo è estremamente importante, il momento in cui si sparse la voce, per esempio, qui ci può essere difficoltà, concentration, risk e così via, grosse perdite, per esempio, su questi bond portfolio, tutti tirano fuori i soldi, hanno tirato fuori 42 miliardi di dollari su 202 miliardi di depositi nel giro di sei ore, a quel punto la banca chiude i battenti. Cosa deve fare la banca? Perché? Cosa deve fare la banca? Per realizzare la liquidità che non ha, deve vendere questi titoli, deve realizzare la perdita, realizza la perdita, intacca il capitale, intacca il capitale deve cercare altro. Dunque loro hanno avuto una perdita, di 1,8 miliardi di dollari, sono a vendita di 21 miliardi di bonds, sono andati a cercare a capitare per 2 miliardi, e 3, 2 miliardi e 300 milioni di dollari, non ci sono riusciti, hanno chiuso i battenti. Allora, è lì il problema, dunque c'è questo, siamo coacervo, proprio di grane, i tassi che salgono, la diminuzione chiaramente del valore di questi assets, i sopra i 250 mila, io sposto i soldi altrove perché per fare un'analisi stand alone del mio rischio, non mi posso più affidare all'FDIC e così via, le banche nel mirino sono banche che hanno giocato molto su questa clientela molto ricca che concentrava i propri averi per esempio su una banca. Un altro punto vorrei fare è che queste banche non sono banche come noi le concepiamo, tipo l'Intesa, o non la Dolce Bank o la Citibank, ma sono degli asset manager. Questo è estremamente importante: questo è un private wealth manager, perché prende i tuoi soldi, te imprenditore tech, poi cosa fa? Ti li gestisci, in più ti fai i prezzi della società, in più ti fa l'imenei, in più ti porta a passeggio il cane. Ossia, le private, no, questo era così che funzionava. Dunque, chi erano coloro che controllavano le sorti? Non erano questi famosi azionisti, erano proprio i clienti e diventava a livello operativo quello che noi si chiamerebbe in Italia una mutua operazione chiarissimo. Gian, ecco, ma a questo punto ci hai descritto perfettamente la situazione, lo scenario relativo a, a queste banche come SVBank, ma eh, ti chiedo se eh, da questo punto di vista sarà necessario rivedere le regole che riguardano la vigilanza del sistema bancario sì, negli sì, Stati sì. Uniti regole che sono state un po' allentate durante la presidenza Trump ma mi sembra che adesso sia una priorità no? eh, tornare ad un sistema un, un pochino eh, più, più restrittivo come ad esempio c'è cioè il Europa, come c'è in Italia? Assolutamente, ossia, qual è il problema, effettivamente? Il problema è che qui tutti stanno dando colpa all'altro, no? Eri tu, no? eri tu, no? Eri tu, no? e così via. Il problema è che durante la decisione di Trump si decise di lanciare una controffensiva contro ciò con so, che era una specie di contro-riforma, la vorrei descrivere dal punto di vista storico, contro chiamo, tutti gli emendamenti e tutte le leggi che furono promulgate, ossia, subito dopo, ossia, nella scia della grande crisi finanziaria, che dovevano regolamentare fino banche banche, impedire che potesse succedere un altro patatrack. Allora, dissi, guardate, qui le banche minori, quelle che non sono money center, quelle che noi riteniamo siano sistemiche, noi gli concederemo così un po' di spazio, magari non dovranno attemperare a certe restrizioni. Allora, dissero, per esempio, ci fu questa questione chiaramente su come valutare per esempio certi titoli, se non vado errato ci fu questo, questa è la cosa più importante ricordarsi, come funziona negli Stati Uniti ed altri sono gli sgravi. quello è successo è che questi hanno approfittato questi non hanno più osservato le normali regolamentazioni, le normali regole dell'asset management e sono buttati e hanno fatto dei grossi errori allora alcuni dicono, guardate, era colpa di Trump, allora quegli altri rispondono sì, ma tutti l'hanno fatto per cui chiaramente non è che fosse una cosa obbligata. Quello che è ironico in tutta questa storia, e questo è molto importante ricordarsi, mm -hmm. è che loro hanno investito in titoli che loro di fossero molto sicuri, dunque sì dal punto di vista del credit erano titoli sicuri, però mai presero in considerazione avrebbero dovuto vendere a una forte perdita, e questo è importante perché c'era il rischio di loss se ci fosse stato un TNZ, mentre i tassi di interesse come c'è stato. Esatto. Dunque lì vediamo un parallelo con quello che è successo in Inghilterra, ricordiamoci, anche lì c'erano i famosi fondi pensione, perché c'è stato la fine del mondo del caporetto perché loro non avevano fatto i conti e questo repentino rialzo dei tassi di interesse Dunque, era poor risk management dal punto di vista di interest rate risk, il rischio a tasso di interesse tu che diciamo così ho investito in titoli che poi la società è fallita ho dato soldi a chi non mi ha rimborsato no, questa per ora è la grossa differenza tra questa crisi e quella del 2008, il 2008 era una crisi prettamente del credit concesso e diffuso tramite vari mezzi, per esempio la categorizzazione nel mondo a un determinato gruppo di renditori. Qui stiamo guardando un settore molto, forse ancora più potenzialmente pericoloso che se si passa da fare una valutazione bancaria sulla base diciamo così di quelli che sono i crismi. Dell'accounting dove io non devo vendere a riclassificare la base capitale dei grossi istituti prendendo in conto anche le perdite non realizzate su determinati titoli Ma questa è una situazione molto seria qui, per cui può veramente scoppiare qui c'è una crisi di liquidità, qualcuno deve vendere deve realizzare perdite, a quel punto scatta proprio la molla capitale e ricordiamoci anche che c'è una grossa preoccupazione in Europa, perché abbiamo visto in Europa che non c'è stata la segmentazione tanto come negli Stati Uniti dell'impatto borsistico le grosse banche e le piccole ossia io non faccio nomi ma ci sono grossi istituti in Germania che stanno registrando le grosse perdite uh -huh. nonché i loro titoli siano stati svalutati nel giro degli anni del quasi 80% ecco molto quindi Gian è molto importante questo perché tu ci stai dicendo è una situazione questa è innescata dalla crack di SV Bank differente rispetto a Lehman Brothers a quello che è successo nel 2008 ma non per questo meno pericolosa anzi sì. Sì, no, io sto dicendo solamente questo, il fatto che qui, diciamo, in momento sia forse un gruppo di questi crowdfunding, questa è una crisi di, di crowdfunding, sì. alla rovescia Il crowdfunding, tutti mettono i soldi tutti insieme, il crowd taking out funding, e qua tutti li tolgono allo stesso momento. Poi sono quelli, non farò nomi, che dissero, per esempio, alle società che si controllavano, tramite gruppo tipo holding a guardate e tirate fuori i soldi per cui va allora, uno dice all'altro io dico Tizio, io dico a Caglio, lo dice a Sempronio e alla fine non ci sono più soldi c'è il run on the bank, ricordiamoci una cosa estremamente interessante, che questa banca Ossia i il il weekend di primo marzo, sono non po' errato, il weekend lì, era a Londra perché erano candidati ufficialmente a ricevere un premio come sì. banca dell'anno. Verissimo, Dopodiché, hanno postato no. anche una foto su LinkedIn dove sì, sì, mostravano sì, sì. Ecco, il fatto di essere stati insigniti del premio, insomma di, di rientrare nella lista eh, delle migliori sì, sì, banche ecco, più solide del 2023, eh, in sì, realtà sì, sì. Ecco, smentiti eh, nel, nel corso di un paio di settimane avevano un rating di A3, ossia che non è male, quando sono falliti avevano un rating superiore a quello dell'Italia. Allora io credo che la prossima, vediamo BAA1, Moody's, noi abbiamo BAA3, erano valutati sopra, noi vediamo una cosa estremamente interessante qui, uno che pensa ancora una volta alle agenzie di rating saranno chiamate in causa, e dovranno spiegare come avete fatto voi ossia, a dare un rating di A3 poi di BAA1 a una società che aveva questo grossissimo rischio di liquidità e concentration of funding che era quello il problema molto importante che questi i prestiti i depositi questo è estremamente importante del business sono più fluidi di quelli si vede storicamente negli Stati Uniti di quelli dei privati e in più i depositi del business che sono sopra i 250 mila si muovono subito perché lì è in gioco non solo chiaramente lo stato patrimoniale del singolo, ma c'è questa commissione di fondi, impresa privato che è tipica del wealth management e quelli tirano fuori i soldi, infatti stiamo vedendo le grosse money Central banks che stanno facendo un come raccolta depositi? Adesso il problema sarà proprio quello e noi crediamo, perché io sono un, un po' un po' bislacco, che la prossima fase non sarà più il mero apporto di liquidità come abbiamo visto negli Stati Uniti attualmente, ossia facilitazioni più per usare ossia sportello di sconto. Poi chiaramente c'è anche questo discorso di questo fondo di 25 miliardi durata un anno dietro presentation chiaramente di collateral, ossia di impegno di titoli ritenuti, ossia soldi, per questo determinerà ossia, chi li deve prendere, ossia è, vero che questa è liquidità noi distinguiamo tra quella che noi vediamo adesso con un grosso discorso di liquidità, però vediamo una cosa estremamente interessante, che qui in questo gioco c'è anche il Ministero del Tesoro, il Ministero del Tesoro quando entra nel Department of Treasury negli Stati Uniti a arrivare alla squadra omicidi, non lo so in Italia la situazione è molto seria, mm -hmm. conviderà arrivare tipo non so i Navy Seals, ossia i Marines, questa è una situazione molto seria perché sarà il Department of Treasury che dovrà provvedere e far approvare un piano che non solamente quello in relazione alla liquidità, che può essere Federal Reserve o forture extra della FDIC, ma anche l'apporto di capitale per sostenere queste banche da un punto di vista Dunque il problema diventa questo, chiudiamo tutti se c'è crisi, li rimettiamo in sesto, sì o no, ripetiamo gli errori del 2008-2010. Qui non stanno andando per le mezze miscubre, hanno chiuso la Signature Bank a New York nel giro di tre ore, quando sono riuscito a capire. Prima cosa succedeva? Chiudevano la banca, io mi ricordo ancora, intanto in queste banche sono da provistare a New York, quando ero, lì, la mattina dopo c'era un altro ansegna, c'era un altro cartello, benvenuti, banca nuova. Oggi non c'è questo problema e dunque qua chiaramente il governo americano dovrà decidersi, questa crisi continua a espandersi, cosa facciamo? Li chiudiamo? Non li chiudiamo? Facciamo un secondo TARP che fu molto criticato, perché la vera critica è questa, E questo, dico, questo è diventato un discorso politico non più economico, ed è che nessuno vuole farsi vedere che sta aiutando dei gran ricconi a salvarsi tramite salvataggio di banche ma li abbiamo già aiutati perché questi che avevano i soldi lì sono dei super ricconi nella Silicon Valley Bank noi non si presenti sono a 5 milioni di dollari da darci più o meno come minimo account e li abbiamo salvati e questa è una persona sofisticata e già c'è uno scandalo intorno a ciò. Chiarissimo. Gian, un'ultima uh, un domanda, ma lei la più rilevante, perché hai parlato di scarico, di responsabilità tra i vari protagonisti sì, e tra sì. i vari protagonisti ci sono sicuramente gli istituti eh, centrali, la Fed innanzitutto, Beh, sì. perché, perché eh, l'aumento dei tassi è un fattore che ha contribuito ad innescare la crisi. Ora bisogna vedere che cosa succederà nella riunione di marzo, ricordiamo... Circoletto rosso sul calendario il 22 eh, sul prossimo meeting della Federal Reserve e anche qui ci sono delle posizioni differenti rispetto alle prossime scelte di Jay Powell perché Goldman Sachs prevede addirittura che non ci sarà un rialzo dei tassi, mentre differente opinione arriva da CNBC eh, in questo editoriale in prima pagina dove eh, campeggia la figura appunto di Jay Powell e dove si dice qualcosa si è rotto, sì, ma si prevede che comunque la Fed procederà ancora con i rialzi. Secondo te che cosa decideranno di fare? Secondo me metteranno i 25 punti base e facendo il punto in modo molto chiaro chiaramente su questa situazione che loro stanno provvedendo tramite Prendendo misure anche per Parma, Treasury, FDIC e altri enti eventualmente ossia, coinvolti per arginare questa crisi. Ma dipende tutto da quello dove siamo nella crisi. Ricordate che qui questa crisi è esplosa. La settimana scorsa, fino a il Silvergate: ah, ma quello è uno, uno attivo nel settore del cripto. Sì. cripto, E poi, dopo, la cioè metà dopo, ci fu Silicon Valley Bank. Poi c'è Signature e poi c'è questa specie di crisi su tutti questi nomi PacWest, First Republic, tutte banche che erano forte, diciamo così, exposure verso un certo determinato settore business, modello private banking, ma wealth management che però commissione con regolamentazione bancaria e allora vedremo dove siamo il vero punto è questo è che nel metto giorno la signora Yellen ci ha detto non c'è rischio sistemico alle 6 di sera c'era il rischio sistemico allora che questa me, si decide: esatto esatto, Gian eh, sì, le parole no, della no. Yellen sono state smentite nell'arco sì, sì. appunto è di un amen intervento. da Joe Biden che addirittura ha indetto una conferenza stampa per dire esattamente il contrario di quello che esatto. la Yellen aveva pronunciato cioè che serve invece serve una, un intervento governativo per tamponare la situazione come accaduto nel 2008. Esatto, il vero problema sarà questo a questo punto, Ossia, noi abbiamo un problema di credibilità in qua dal punto di vista del governo e il vero problema è che secondo me io la vedo diciamo, un aspetto duale, duplice, da un lato come chiaramente persone che hanno i soldi in banca, pochi che siano, io dico, effettivamente, meno male, c'è stata la crisi, dal punto di vista di un macroeconomista, di un political economist, io dico no, abbiamo fatto un malissimo, per cui era meglio che ci fosse un bel patatrack, che ci fosse una liquidazione, praticamente, e un fine a questo prendere rischi spropositati, sapendo che ci sono mamma e papà che ti pagano la carta di credito, perché questo è quello che sta succedendo, qui uh -huh. c'è mamma e papà, c'è mamma e papà che sono il governo, FDIC e altri, dico, ma no, ma c'è stato così a sciare, a ma non ti preoccupare, ma sì, ragazzate, ma te le paghiamo noi, queste <ride> ragazzate devono finire, qui è un fallimento, qui c'è gente che non mangia, qui sono 3 milioni di persone a New York che la sera non mangiano, è un dato ufficiale, andiamo a salvare quello che aveva 850 mila dollari nel conto corrente, ossia qui c'è qualcosa che non va, andiamo verso lo scontro sociale. E più quelli lì della banca si sono pagati dei bei bonus, una settimana prima, se non vado errato, il CEO incassò anche delle stock options, Dunque qui ci sarà adesso l'inchiesta del, della Federal Reserve loro dicono, affronteremo umilmente quello che è successo e devono dare le spiegazioni. E allora Gian direi di chiudere così, prepariamoci a vedere i capitoli dedicati alla crisi del romanzo finanziario che si ingigantiscono, eh? prepariamoci sì, sì. a vedere altre pagine eh, di, di questo romanzo, naturalmente le, le commenteremo insieme, sperando che la situazione rientri, però non è, non è così scontato. Grazie innanzitutto per il tuo intervento direttamente da New York, dagli States, eh, che è un Prego. po' il luogo dove tutta sì, sì. l'attenzione dei mercati è puntata in questo momento, quindi davvero grazie Gian, alla prossima occasione.